Ciao, sono Antonio Giudice, sono qui a rappresentare il Museo dell'informatica funzionante di Palazzo La e il Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza. Eh, siamo qui a partecipare a questo evento e a contribuire al, al, all'ispitcio e, e all'esposizione. All eh, ci occupiamo di restauro, di recupero e di... di attività di mostre interattive e di attività legate all'informatica all'informatica storica in particolare e teniamo molto a collaborare e a creare rete con le altre realtà simili alla nostra e ci fa molto piacere contribuire a Bit of History che è un evento che apprezziamo.